Grazie Presidente. Io sono molto contenta che le opposizioni siano così eh, preoccupate e così attente ai bisogni dei più deboli e che si preoccupino che questa amministrazione e il nostro assessore mettano a bilancio le giuste, la giusta quantità eh, di, di fondi che possa eh, dare soddisfazione a tutte le esigenze. Ecco, io la vorrei, vorrei proprio intervenire per rassicurare queste persone che noi stiamo facendo un lavoro capillare che non è stato mai fatto, mai fatto fino adesso, dando i soldi non così senza un criterio come è stato fatto fino adesso, ma distribuendoli a seconda delle esigenze di ogni singolo municipio. Vi ricordo che i soldi fino adesso il criterio iniziale ancora non abbiamo capito qual è stato, quello per cui sono stati eh, dati con enormi differenze sul sociale da un municipio all'altro sulle varie voci ma sicuramente non è un stato un criterio ehm, che è partito dalla rilevazione del bisogno noi stiamo facendo questa scelta capillare di eh, dare le giuste, eh, i giusti fondi le, i, di mettere i giusti importi per tutte le necessità del sociale e sicuramente non faremo quello che è stato fatto negli anni precedenti in cui alla fine i soldi che venivano dati erano su base storica vorremmo che ci sia una qualità della vita che sia uguale in ogni municipio di questa capitale quindi io ringrazio eh, le opposizioni per le, le loro preoccupazioni ma vorrei anche rassicurarli che questo lavoro che non è stato fatto mai fino adesso finalmente c'è qualcuno che lo sta facendo e di questo ringrazio l'assessore